You were central. Affrettati, ti prego. I Pigling sono implacabili. Il villaggio! Raggiungilo in fretta! i mostricciattoli rosa devono essere fermati. Presto, presto! Devi sbarazzarti di tutti i piglin. Il lapislazzuli fatto cadere dai piglin può essere usato per alimentare i tuoi generatori. Raccogli i lapislazzuli per mantenere accesi i tuoi fuochi. Non dimenticare, costruisci dei generatori per evocare alleati che combatteranno al tuo fianco. Il pericolo è cessato, ma il villaggio è in rovina. I pigling hanno danneggiato la fontana. Una bottega del carpentiere riparerà le strutture nelle vicinanze. Metti al lavoro gli alleati per fartene costruire una. L'acqua ha ripreso a scorrere. I piglin stanno preparando un attacco contro un altro villaggio. Non c'è tempo da perdere. I suoi abitanti hanno bisogno di te. Ricorda, la mappa e la bussola ti indicheranno la strada. Altre immagini nel pozzo. È il nostro eroe. Un altro villaggio, a quanto pare. E altre piga. Puoi ancora salvarli? Vai, vai. vai sbregati! Ricordati di costruire quei generatori. Devi sconfiggere i piglin che stanno attaccando il villaggio. Non possiamo permettergli di guadagnare terreno. I piglin sono spariti. Ti ringraziamo. Anche gli abitanti del villaggio vogliono ringraziarti. Vai alla cassa del villaggio ai piedi della fontana e troverai una sorpresa. Gli abitanti sono pacifici, ma vogliono aiutare come possono. In segno di gratitudine, puoi contare sulla loro ingegnosità per continuare a combattere. Continueranno a raccogliere materiali per te mentre sei impegnato a salvare il mondo. I piglin si stanno radunando ai margini del villaggio. Penso che sia in arrivo un altro attacco. Meglio costruire le difese finché c'è tempo. Le torri delle frecce sarebbero perfette per difendere questo villaggio. Devi predisporre delle difese intorno al villaggio. Hai ancora un po' di tempo per raccogliere risorse se le stai esaurendo. Ma fai in fretta. sono vicini. Ricorda, anche i tuoi amici golem vogliono aiutarti. Stanno per arrivare! Oh, non posso guardare. I pigling sono arrivati. Preparati, eroe. in avvicinamento! I piglin attaccheranno da tutti i lati. Controlla la bussola per scoprire da dove arriveranno.